Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi, ragazzi, a differenza del solito, non voglio fare una challenge, ma voglio raccontarvi una storia. Ho visto che molta gente online era solita giocare facendo fondamentalmente sotto uno storytelling, cioè parlando di, un, di una storia. E quindi mi sono detto perché non raccontare qualche evento della mia scuola o della mia carriera scolastica, dato che ce ne sono stati diversi, molto divertenti. Quindi, ragazzi, se questo tipo di format vi piace, lasciate un like e nei commenti accetterò anche le vostre storie in modo da leggerle. Però mi raccomando, sono storie vere.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 Quindi ci sono i ragazzi del sito Viola che mi stanno guardando Se anche voi volete aggiungervi alle mie live Ragazzi come mai portiamo ogni sera Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming Stasera saremo in live Ma a parte questo Allora proviamo a raccontare la primissima storia di, di questo format Allora stavo facendo l'ora di disegno Punto perché non voglio in alcun modo che si possa Iniziamo bene Ma comunque allora io vorrei provare a narrarvi ragazzi Della prima storia di oggi Che è una storia scolastica Cioè accaduta fondamentalmente a, a scuola poi col tempo, ragazzi, parleremo anche di altri argomenti Allora, calmi tutti, quindi Un attimo solo che mi sto curando tanto. Allora, la prima storia, ragazzi, inizia così È l'ora di arte, ok L'ora di arte, bella fresca E io stavo facendo, non lo so, una cosa tipo di disegno La teoria delle ombre, non lo so Cose strane di disegno che io non ho mai capito Boh, senza fare nomi di professori, cose Perché quelli non ci interessano io praticamente che, che mi ero detto Vabbè questo ora ma faccio tranquilla Tanto il professore spiegava però Io alla fine studiavo a casa Quindi non avevo tanti problemi Sai di fatto che Il professore fa Luca vieni alla lavagna Faccio io Mannaggia la miseria a Te pareva Voglio fare la giornata tranquilla No Luca viene alla lavagna Vabbè E tutto tranquillo Non è interrogazione né niente Mi devi aiutare a spiegare una cosa Facci Vabbè Ok Nessun problema Mamma mia con questo combat Spara pallini Spara pallini Grazie dicevo uh, Vabbè Vediamo che vuole Allora doveva spiegare questa teoria delle ombre Allora ragazzi semplicemente senza cercare di spiegarla a voi La teoria delle ombre è come si disegnano le ombre Ok con figure tridimensionali Detto proprio in maniera stupida senza dare definizioni Quindi il professore tutto simpatico Dice disegniamo un paio di, di figure tridimensionali Un quadrato, cioè un cubo, una sfera, queste cose qua Quindi ragazzi Vabbè, io comincio a disegnare, faccio un paio di figure Allora, lui dopo aver spiegato le basi proprio, dove avermi fatto fare quattro linee in croce Fa, vabbè, allora Luca, fammi un po' l'esercitazione come se la doveste fare voi a casa Io confusissimo, vabbè, vabbè, fra, ok Cioè io comunque, raga, è vero che arte la odiavo, però comunque la studiavo Andavo bene, cioè non è che facevo schifo, io a scuola sono sempre andato una bomba Quindi io ho detto, vabbè, proviamo Facciamo esercitazione come la vuole lui Prova a farla, ma io non ci capisco ragazzi Completamente nulla, perché dice che Una linea non va bene, una linea l'ho fatta male Una linea di qua, di là, comunque io sto incazzato nero Perché a un certo punto comincio a fare Senti, se non lo so fare, se non l'hai spiegato bene È normale che non mi riesce e quello comunque comincia a stizzarsi. Fa. Ma, ma scusa, ma che significa che io non l'ho spiegato bene? Che, che è così, che è così. Se tu non lo sai fare, stai sbagliando. Cioè, non l'hai capito tu. Mi sto casando un po'. Tra... Eh ragazzi, ma queste saranno storie divertenti. Oh, così ne ho. Ne ho a decine. Allora lui comincia a fare. Scusami, Luca. Allora ragiona, ragiona vicino. A me. Io già stavo ragionando troppo. Prendi una figura tridimensionale. Prendi tre momenti della giornata diversi. Io lo faccio con. Anche le coordinate non coordinate polari E però lo faccio anche con nord, sud, ovest, est Per cercare di comprendere meglio il tutto addirittura E lui fa No, no, no, no Bocciato, bocciato, no, no No, ma che stai dicendo? Bocciato Faccio io Che? Che? Che? Che? Che c'è? Cioè, Cos'è Co cos che ora non va? Perché bocciato? Cosa vuoi? Cioè, io stavo cominciando a provare male. Lui fa Scusa, dove sorge il sole? Io Ma un attimo Ho detto, aspetta ho sbagliato Dove sorge il sole? Allora avete ho detto No, il sole sorge a est E tramonta ad ovest. Cioè ponente e levante Anzi io rispondo per essere precisi Io rispondo Sorge a levante e tramonta a ponente Perché nel dubbio ho detto io non sbaglio Però avevo comunque fatto bene il disegnino alla lavagna Lui fa cosa? Lui è incazzato nero? Mi fa ma io ti boccio Cosa stai dicendo? Io so sorry Sorry, I didn't, I didn't quite catch that, bro Cioè, in, inquietato, ragazzi Ho detto, ma che cazzo? Cioè, ma non so manco più dove sorge il sole, frate E niente, ragazzi Sta di fatto che effettivamente uh, Cioè, il... Um professore si era imbrogliato, tant'è vero che poi anche i miei amici ci hanno fatto, guarda fra, vada che dotte trovi, cioè, ha ragione lui, oh ragazzi, un tizio nel cespuglio alla fine, la, la cosa, vabbè, non è che si conclude, eh, diciamo che comincia a prendere proprio una brutta piega, perché pure i miei compagni cominciano ad entrare nella discussione e ci abbiamo capito che te stai a cazzare perché lo vuoi mettere in difficoltà a caso, cioè, ora basta e infatti pure io, ragazzi, che sono sempre stato un tipo che, brava a scuola, educato cioè veramente io, cioè, avevo una media della madonna c'avevo cioè, tipo la media del nove e mezzo a un certo punto ci ho fatto Senti, frate. Ma. ma che vuoi? Ma co cosa vuoi dalla mia esistenza? Comunque me ne torno a posto. Senza il suo permesso. Lui comincia a fare: Sì, ma se io ti sto interrogando, ma in interrogazione, capito? All'improvviso era diventata un'interrogazione, quella cosa che mi stava a fare: tu sorella con 37 di vita. E faccio: senti, guarda, fai quello che vuoi. Ma Mettermi una nota, mettimi una nota. Comunque, alla fine. La cosa si calma uh, I miei compagni dicono Vabbè dai bro vabbè, tutti, vabbè Lucas tutti calmi tutti calmi. La situazione si calma E dovevi, dovevi dirgli che la terra era piatta sì. Raga questa Se quella di prima era grave Ripeto questa lo è ancora di più Sempre con lo stesso professore Quindi, quindi questo evento ripeto, è più grave di quello di prima Era una mattina io avevo studiato, fino alla sera prima, biologia, ragazzi, un sacco, veramente. Un mal di testa che voi non potete capire fino a tarda notte. Non mi ricordo che stavo a studiare, ragazzi, credo, tipo, era sempre il quarto anno, quindi il corpo umano. Mi ero, tipo, arretrato quattro sistemi di biologia. Non ho mai recuperato così tante pagine in una giornata, questo me lo ricordo benissimo. Comunque, sta di fatto che io studio fino a tarda tardanotte, tutto, tutto scontento. E il giorno dopo alla prima ora tenevo l'interrogazione Madonna, cosa si sta combinando? L'ho eliminato ma sto laggando, ecco perché è morto dopo Vabbè, il giorno dopo tenevo alla prima ora l'interrogazione di biologia Cioè scusatemi, alla seconda ora l'interrogazione di biologia Voglio che faccio? Dico vicino a mia madre, guarda ma Ieri ho studiato fino a tardi Mi sono svegliato mo' alle 8 col mal di testa che è incredibile Fammi in piacere, accompagnami alla seconda ora così mi faccio un'ora di sonno in più Va bene, allora io vado a dormire e me sveglio verso, verso le 9. Ok, pronto per andare. Cioè, non alle 9. Eh, alle 9 meno 10, pronto per stare poi alle 9 a scuola. Vabbè comunque. Bello, bello, bello. Dai, dai, dai, dai. Eh, e vabbè. E eh, vabbè. Non può avere più di 80 di vita. Non può avere più di 80 di vita. Matti lei perché sta in mezzo? È una di. Non mi far dire cosa. Ma perché stai in mezzo? Vabbè comunque, questo con 37 di vita. È eliminato col piccone. Mamma mia. Arrivo alle 9 a scuola, mi, mi preparo tutto contento. E certo cioè, contento è un parolone non sono mai contento nella vita. Però vado a scuola. Entro. Sa la prof di italiano. Lascio. Prof. Scusate, ma non ci deve passare biologia. Fa la prof, ma no, guarda, biologia oggi è assente. Faccio io. Ma. Ma io avevo l'interrogazione. E allora io un po' incazzato, lascio, vabbè, vabbè. Sediamoci Facciamo sì Sta giornata di scuola inutile Mi siedo Il mio compagno di banco mi fa Bro Comunque guarda che Hai preso una nota Faccio io ma che, che Che vuoi pure tu Fra oggi Che, che Perché Fa no perché il professore Di arte Veramente ha messo una nota a tutte le persone che sono entrate in seconda ora E io tipo Scusa non ho capito cosa ha fatto il professore di arte Non mi è ben chiaro Perché tipo quella mattina eravamo assenti in 10 alla prima ora Poi alla seconda ora sono entrate tipo 4-5 persone Tra cui anche io Ma io stamattina stavo a dormire Qual è il problema? Per... Come mi hanno fatto a mettere una nota se ero assente? E lui ha fatto no Te l'ha messa Sono andato a PR registro Ho fatto l'alunno Mele eccetera eccetera eccetera tutti gli altri hanno preso Cioè uh, hanno una nota Quel che stava scritto Perché sono assente Excuse me bro Comunque, comunque, allora, la situazione come procede a questo punto? Cioè, esco dalla classe, sbatto la porta e vado a chiamare mia madre Faccio mamma, senti un attimo, vieni un attimo, vieni un attimo Cioè, io sono andato fuori da scuola, la sono andata a chiamare facendo mamma e entra in classe e fa Ma cosa sta succedendo? Ma faccio una mamma Qui mi hanno messo una nota Guarda perché Cioè fondamentalmente ero assente uh, Quindi facciamo una cosa Io ora prendo E tu mi raccompagni a casa La mia professoressa di italiano Fa Guarda effettivamente Si può fare Ha detto Io non te la metto proprio la presenza Ti dico che sei assente E vattene a casa Io faccio sì prof. E guardate perché Mi fa un po' male la testa Sono venuto qua solo per biologia Ma appeso Ho piato pure la nota Perché non ce sto. Tanto vale che me ne torna a casa E quindi la storia si risolve con me Che torna a casa Con un mal di testa incredibile tutto scazzato Dopo questa scenata fatta davanti alla professoressa Di sbattere la porta Urlare per la scuola E questo è quanto Questo è quanto ragazzi Questa è la storia È la storia del professore di arte Se in futuro me ne verranno altre ve lo dirò Però io ripeto ragazzi Fortunatamente in realtà questo professore poi l'ho cambiato Verso diciamo il quinto anno E ne ho avuto un altro Molto molto più tranquillo Molto più gentile Che mi ha molto anche aiutato all'esame Quindi meno male Ok ragazzi quindi il primo video di questo format è andato Mi raccomando qui a schermo vedete come al solito Altri video che potete visualizzare del mio solito format Se succede qualcosa il video finisce Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alla prossima